Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video firmato fabioambrosi.it. Questo non è un tutorial, ma è un brevissimo video per rispondere a un po' delle tante domande che stanno giungendo ad info@fabioambrosi.it sul progetto di un corso a distanza dedicato a Premiere Pro. Il corso a distanza di Premiere Pro è un corso che si terrà su Skype o su Zoom a seconda del mezzo che è un po' più pratico eh, a tutti quanti e un corso che eh, vi insegnerà ad utilizzare Premiere Pro anche se non lo avete mai utilizzato in vita vostra. La differenza rispetto ai video tutorial gratuiti che trovate qui su YouTube anche sul mio canale è che sarà interattivo quindi non dovrete ascoltare me che parlo per un'ora su un argomento ma ovviamente potrete fermarmi fare domande o meglio ancora provare voi stessi condividendo lo schermo il corso a distanza di premiere pro purtroppo non lo posso fare gratuitamente quindi avrà un piccolo eh, diciamo costo di partecipazione di 350 euro la durata sarà di 20 ore probabilmente ci vedremo il mercoledì. Il mercoledì sera e il venerdì sera oppure il mercoledì sera e il sabato sera a seconda della disponibilità di chi parteciperà. Vedremo non solo come si importa un video ma anche come si organizza un video. Impareremo a creare una timeline, a montare effettivamente quindi tagliando, incollando, spostando blocchettini di, di materiale eh, per dare una forma a quello che è il nostro progetto multimediale. Ovviamente vedremo gli effetti video, ne parleremo in maniera un po' più approfondita, parleremo degli effetti audio, vedremo come integrare Premiere Pro con Audition per creare un suono un po' più professionale vedremo questo è molto importante come integrare Premiere Pro con After Effects per creare dei semplicissimi eh, titoli o sottotitoli o sottopancia o comunque materiale grafico che può, possa servirci eh, al, possa servire al nostro progetto e ovviamente parleremo poi dell'export e chiaramente ogni lezione vi permetterà di fare domande interagire condividere lo schermo ma non solo. Eh, eh, avrete a disposizione anche una email per un eh, totale di tre mesi che potrete utilizzare anche quando il corso sarà finito per inviarmi domande a cui io chiaramente darò la massima priorità nella risposta. Se volete eh, restare aggiornati e sapere quando inizierà eh, la classe e volete pre-registrarvi potete inviarmi una email a info chiocciola fabioambrosi.it oppure venite sul mio sito internet www.fabioambrosi.it in alto c'è il bottoncino contattami e lì potete inviarmi anche un modulo per pre registrarvi al corso se vi fa piacere commentate questo video se avete delle domande magari a cui possa rispondere al volo direttamente qui su youtube eh, condividete questo video con chi magari tra i vostri amici possa essere interessato spero di vedere in tanti al prossimo video tutorial e alla prossima lezione. Ciao!